Siamo okay, live. Perfetto. Allora, buongiorno, yes. benvenuti, benvenuti e benvenute a, a tutti. Eh, ci troviamo eh, oggi eh, nella, in questa splendida giornata che purtroppo dobbiamo vivere virtualmente. Eh, ci troviamo a chiudere anche una, una settimana una settimana che è stata davvero una settimana ricca di, di eventi organizzata dal Comune di Latina e eh, da Collettivo Primo Contatto eh, in, sul, sul grande tema dei diritti. Anche oggi eh, si partirà un po' da, eh, diciamo da, da questa grande carta che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per eh, andare poi nello specifico Uh, a, uh, a fare una vera e propria zoomata, un po' come abbiamo fatto ieri, uh, sui diritti, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare. Uh, ieri abbiamo visto uh, che uh, ab abbiamo, abbiamo parlato uh, davvero del, del diritto in maniera, in maniera generale, ma abbiamo anche cercato di, uh, di, uh, di vedere in che modo uh, viene praticato, in che modo viene agito. Il, il diritto, abbiamo parlato del diritto alla cura, abbiamo parlato del diritto alla libertà dalla paura e, e dalla discriminazione, eh, abbiamo parlato del, del, uh, della terribile situazione in Libia abbiamo parlato della, uh, del diritto alla verità, uh, ricordando uh, le uh, tragiche vicende di uh, Giulio Reggeni e l'altrettanto la, uh, uh, altrettanto terribile situazione di, uh, di Patrick Zaki. Quindi partirei da un pensiero. Uh, abbiamo visto... Uh, quanto, uh, quanto sia difficile, ci troviamo a firmare come paesi dei documenti uh, che sono documenti di principio uh, quanto è difficile poi uh, mettere in pratica e garantire uh, quello che c'è scritto sulla carta uh, in proprio, proprio nella pratica, quindi nell'esercizio anche quotidiano um, pochi, pochi giorni fa, giusto per eh, per eh, indirizzare un po' il tutto, pochi giorni fa leggevo su un post di, eh, di Bartolo eh, che il contrario di diritto non è dovere, il contrario di diritto è privilegio e eh, mi, trovo, mi trovo molto d'accordo con, con questa affermazione perché effettivamente ehm, diciamo, riconoscere l'universalità del, del, dei diritti ci cioè, allontana da ogni forma di discriminazione e di privilegio diritto e dovere invece sono eh, cose che assolutamente sono, da, eh, sono, sono integrati sono da vivere e da attuare contemporaneamente ecco allora la domanda è in che modo la domanda che mh, rivolgo ai nostri ospiti che ora pre presentiamo eh, ancora non l'ho fatto <ride> anzi lo faccio, lo faccio subito e poi faccio la domanda ci troviamo eh, innanzitutto eh, ad affrontare questa giornata con eh, l'assessora eh, alle politiche giovanili Cristina Leggio, poi eh, Cristina sul Comune di Latina, eh, cioè, ci sono scritte altre varie voci poi ci, ci, dirai, tu, eh, <ride> ci dirai tu bene eh, di, che cosa, di che cosa ti occupi eh, e l'assessore Gianmarco Proietti alla finanza, tributi, eh, pubblica istruzione, stessa cosa per eh, per l'assessore Proietti, uh, e uh, ci troveremo a uh, giocare, uh, con, non con i diritti, scusate, ma a giocare per i diritti, e infatti il titolo che abbiamo dato alla sezione è il grande gioco dei diritti umani, con Marco De Cave e Angelo Cioeta dell'associazione dell APS Polygonal. Uh, eh, allora ecco, cominciamo subito con, uh, con una domanda rivolta ai due assessori. Uh, in merito al discorso che, uh, che facevo prima, uh, in che modo in un momento come questo l'amministrazione, in particolare poi i vostri uh, assessorati, favoriscono l'accompagnamento dei più giovani all'esercizio dei, dei propri diritti uh, e se questa universalità chiaramente emerge poi nella pratica. Quindi uh, quali sono le iniziative... Uh, svolte e quelle da svolgere, quindi i progetti che vanno in questa direzione. Prego Cristina se puoi iniziare. Innanzitutto buongiorno Elisa, buongiorno insomma a tutti, ben trovati e ben trovate. Uh, mentre ti ascoltavo pensavo proprio a qual è l'ostacolo uh, che di fatto nella quotidianità e nell'azione sia delle nostre giornate, e poi andando più allargando lo sguardo della costruzione delle politiche per le città, per i territori, eh, ci sia nel mettere in atto quello che dovrebbe essere assolutamente naturale. Quindi esatto. una, una società, diciamo così, eh, a misura di tutti e tutte, accogliente per tutti e tutte. Ed è esattamente quello che tu racchiudevi nella... nella nell'affermazione il contrario del diritto è il privilegio, perché fare spazio per tutti e tutte vuol dire che tutti siamo disposti ad uno acquistarne in più, eh, togliendone ad altri. Ed è un po' il, il compito che noi come amministratori abbiamo, ovvero quello di riuscire a mantenere fermo il, da un punto di vista culturale ma anche operativo, decisionale, di costruzione di politiche eh, che non è di una parte ma è davvero di tutta la comunità. E questo vuol dire anche in una prospettiva alla quale spesso siamo abituati di costruzione delle politiche adulte, di perdere eh, delle parti della nostra comunità, sia come diciamo, oggetti delle attenzioni, anche se non mi piace molto usare oggetti però della persona, ma anche come componenti del confronto. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché una delle azioni, anzi alcune delle azioni principali che credo abbiamo messo in campo in questi anni è stata la costituzione di spazi di confronto che fanno da guida poi alla costruzione delle politiche adulte nei quali diciamo, attuiamo uno dei diritti che sono eh, fondamentali per i bambini, le bambine, i giovani e le giovani della nostra città è quello di essere parte attiva nella costruzione delle, eh, della visione del, del territorio, dei loro bisogni, delle loro esigenze e anche nella costruzione delle proposte. Eh, sono ad esempio due luoghi eh, diciamo, di confronto, il Consiglio dei Bambini e delle Bambine e il Forum dei Giovani che sono attivi sul nostro territorio da due anni e poco più entrambi, con tante eh, esperienze fatte, con delle possibili revisioni nel loro funzionamento, ma che ci hanno dato la possibilità appunto di attuare eh, quello che è previsto all'interno della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che è dare e costruire spazi di confronto e prendere sul serio, tenere da conto quelle che sono le proposte, i bisogni eh, e anche le opposizioni che eh, gli abitanti più giovani della città hanno da mettere a disposizione di chi come noi si trova nella posizione di costruire politiche e le politiche sono quelle che in qualche modo orientano eh, lo sviluppo di un territorio. Quindi, prima cosa che mi viene da dire, gli ostacoli sono non prendere sul serio quelli che sono degli impegni eh, che ciascuno di noi ha all'interno delle funzioni che svolgiamo, di non essere rappresentanti di una parte o di non ascoltare solo chi eh, solitamente siede ai tavoli decisionali o fa la voce più grossa, ma di garantire uno spazio di ascolto reale e autentico a tutte le componenti della nostra comunità. Quindi, prendere sul serio questo impegno, ascoltare realmente, perché il confronto permette di cogliere dove sono rimasti degli spazi di privilegio eh, mm. e da un'altra parte costruire davvero una società collaborativa. Eh, perché insomma... Non viviamo nel mondo dell'utopia, viviamo nel mondo del reale, eh, c'è ancora tanto da fare per una costruzione universale della cultura dei diritti e allora abbiamo davvero bisogno di avere orecchie aperte e attente per co poter cogliere in quali spazi della nostra realtà questo ancora non avviene. In questo sono anche importanti gli spazi di confronto, di rivendicazione e la capacità di ascolto in tal senso. E credo che questo sia... Uno dei cardini dell'azione politica su un territorio, torno a dire, quella di non solo di ascoltare chi riesce a raggiungerti, ma di creare quegli spazi sì. perché quell'ascolto l'ascolto e quella costruzione siano condivise davvero. Benissimo, e so a questo proposito, eh, scusa Cristina, eh, eh, ci, siamo, ci siamo confrontate, so che per esempio eh, ci sono azioni chiaramente concrete, eh, mi hai raccontato comunque del consiglio dei bambini e delle bambine eh, che hanno eh, agito, che hanno proprio esercitato eh, un loro, un loro mh, Diritto, questo può essere un esempio insomma di come le cose vengono poi messe in pratica eh, ecco non so se vuoi raccontare quello che... Dire, intanto il consiglio dei bambini e delle bambine è composto oggi da 18 rappresentanti eh, di studenti delle scuole eh, elementari che vengono sorteggiati tra le scuole che aderiscono al progetto, quindi non sono bambini che sono stati scelti per competenze ma sono rappresentanti eh, del, di tutte le possibili sfaccettature del, del mondo dei bambini e delle bambine della città. Loro si incontrano settimanalmente accompagnate da una straordinaria facilitatrice che è Emilia De Nardis, e eh, lavorano eh, fornendo al sindaco, in, della, in rappresentanza della città, delle loro uh, sollecitazioni, ma anche delle loro richieste. Una di queste che ho forse trovo rappresentativa di, del percorso di cui stiamo parlando, è stata una lettera che hanno scritto al sindaco durante eh, le, le prime fasi della loro attività, facendo presente che eh, il regolamento di polizia municipale del nostro comune era in chiara, eh, in chiara opposizione rispetto a un loro diritto. Ovvero, il regolamento di polizia municipale vietava il gioco negli spazi pubblici e i bambini hanno fatto presente al sindaco che la dichiarazione universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dice chiaramente che i bambini non solo hanno il diritto di giocare, ma che anzi è necessario favorire quella spazio di crescita, di emancipazione, di autonomia dei bambini nella città. E quindi i bambini hanno detto al sindaco, sindaco c'è, e questo un po' richiama no, a quello che vi dicevo prima, gli spazi d'ascolto per poter rimuovere quegli ostacoli all'universalità dei diritti. I bambini dicevano, sindaco c'è un problema nella nostra città, ehm, c'è un regolamento pubblico che non rispetta un nostro diritto quella, ovviamente quell'istanza ha avviato un percorso nelle politiche adulte di trasformazione delle regole della città, quel regolamento è stato modificato e oggi cita esattamente l'articolo della dichiarazione universale dicendo che nella città è favorito il gioco, così come previsto dai loro diritti, negli spazi pubblici e ad uso pubblico e questo lo faccio anche presente a chi vive nei, nei condomini, insomma in spazi dove ci sono dei giardini, sappiate che nella nostra città, Bige anzi si attua quello che prevede la dichiarazione universale, cioè i bambini hanno il diritto di, eh, es di sperimentare e sperimentarsi nel gioco. Accanto a questo ci hanno accompagnato in particolare me e Gianmarco durante tutta la fase della pandemia sulla riflessione di quale fosse la scuola che dovevamo ripensare eh, ma questo, magari Gianmarco lo approfondisce meglio di me. La scuola che dovevamo ripensare non in fase di pandemia, ma perché fosse più capace di sviluppare il, poten il loro potenziale. E sono stati dei pungolatori, diciamo così, che ci hanno. A diventare un po', eh, come dire, i loro rappresentanti anche nei luoghi di confronto adulto con le istituzioni e con gli altri soggetti del territorio, proprio per ripensare una scuola a loro misura che è una scuola aperta e capace di far fare esperienza, che è quello che poi ci hanno chiesto. Che bello, è davvero, insomma, questa cosa è stata bellissima quando me l'hai raccontata perché comunque fa vedere in, in, in che, cioè che ci sono modi uh, per mettere in pratica uh, dei diritti. Poi la cosa, la cosa interessante è che nella Convenzione sui diritti del, dell'infanzia e dell'adolescenza il diritto a essere informati sui propri diritti esiste. Eh, e quindi questo è anche un modo comunque per mettere eh, i, i più giovani a conoscenza eh, dei, dei propri diritti. Allora a questo punto, ehm, Assessore Proietti, eh, farei la stessa domanda: quindi, eh, quali sono magari quali sono stati gli ostacoli, quali sono gli ostacoli eh, a un esercizio del, del, del diritto da parte dei più giovani, in che modo l'amministrazione eh, invece eh, tenta di, di creare i ponti e quindi tenta di veicolare questa possibilità. Sì, grazie, intanto anch'io saluto tutti, buongiorno senza perdere troppo in convenevoli, ma vi ringrazio però, vi ringrazio davvero perché Parlare di diritti e di diritti dell'infanzia, di diritti dei ragazzi, dei bambini, eh, è comunque arricchente anche per chi fa uh, questo, anche proprio parlarne per chi fa il nostro mestiere, eh, perché a volte ci perdiamo no, nell'amministrativo, nelle carte, nella struttura. Però io adesso voglio dirvi una cosa: adesso, proprio parlando di questo, io prenderò la parola qui davanti al microfono e parlerò ininterrottamente per sei ore dandovi eh, 15 minuti di pausa ogni, ogni due ore e mezza eh, e, e questo sarà il mio intervento perché sono un insegnante e vi farò finta che voi siete degli studenti e voi dovrete stare attenti poi magari eh, domani ci ricolleghiamo e vi interrogo però voi vi dovrete bendare perché io devo capire che non state guardando nessun tipo di, di foglio Uh, e poi dovrò anche necessariamente, e voi non potete distrarvi, non potete distrarvi e io devo anche essere convinto che voi non vi distragliate, insomma, questa è un po' la struttura. Ecco, oh, oh, un po' ironicamente, con grande sarcasmo, ma anche con grande amarezza, vi sto dicendo quello che è il limite, il limite è oggi che viviamo nella quotidianità, non noi, anzi, lo viviamo anche noi, perché quello che vivono i nostri adolescenti o anche i nostri ragazzi ehm, credo che dobbiamo sentirlo anche noi sulla pelle, nel senso che se noi ci mettiamo davanti a uno schermo, questo benedetto e maledetto schermo che abbiamo davanti, che ci sta salvando da tante cose, ma anche ci sta schiacciando bidimensionalmente, e questo è, è un rischio enorme, ecco la pesantezza di questo schermo, quello che ci hanno sulle spalle oggi i nostri adolescenti. Rispetto anche a una generazione di adulti che probabilmente non sa, quindi la, la, la, la comprendo, non la giustifico, ma la comprendo, una generazione di adulti che non sa quali possono essere le potenzialità e anche i grandi rischi di stare davanti a uno schermo. E la scuola oggi, per colpa, chiaramente per causa, per colpa di una pandemia, è questo, o è anche questo. Uh, e e gli esempi non erano, erano sarcastici, eh, usati adesso, ma è quello che veramente vivono i nostri adolescenti, eh, nella quotidianità. Sono esempi che a me sono stati riportati e come assessore alla pubblica istruzione io mi devo occupare eh, anche del diritto allo studio. Uh, allora ricordo con, con, con una certa amarezza, c'era anche Cristina in una riunione tra uh, personaggi comunque molto influenti nella scuola, uh, um, quando parlammo per la prima volta della città dei bambini e delle bambine e quindi dell'opportunità di aprire la scatola della scuola a un contesto civico perché cittadino, che era questo è il primo passaggio, e quindi di... E dare l'opportunità agli studenti delle scuole primarie di partecipare alla, alla funzione pubblica, eh, la risposta di getto immediata eh, di, uno, di uno al tavolo fu, fu uh, sì ma voi ci dove, dovete pensare alle finestre, dovete pensare ai, a, a, a, alle infiltrazioni. Sacrosanto perché il diritto allo studio vuol dire anche il diritto a un ambiente sano e sicuro dove studiare, non ci mancherebbe altro, ma è questo: è relegare l'ente locale a dire fatti fatti tuoi. Ok lavorare come istituzioni come monadi eh, da sole senza dialogo, ecco questo è stato il primo grande ostacolo che abbiamo dovuto affrontare cioè creare una comunità, che non è solo una comunità educante dentro la scuola, ma è una comunità educante cittadina perché la responsabilità del, dell'educazione dei ragazzi, dei bambini, degli adulti è di tutta la città non è solo, e la scuola è la longa manus, la mano diretta che contatta quei ragazzi, ma siamo tutti responsabili questo permetterebbe agli insegnanti di non essere soli, anche davanti a un morito, di essere accolti, di essere aiutati questo permetterebbe di eh, aumentare la possibilità di ascolto dei, dei ragazzi, che non sono soltanto dei vasi da riempire oppure delle, dei, dei destinatari del, del, del, del, del, del, dell'azione educativa, ma sono dei soggetti, cioè il soggetto effettivo, il protagonista, Qui noi dobbiamo girare attorno. Sembrano belle parole queste, ma è una struttura che noi stiamo cambiando amministrativa, che possa rispondere a questo, che è il diritto fondamentale all'educazione abbiamo parlato che eh, il, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla di right to education, non diritto all'istruzione come noi erroneamente traduciamo, come per dire ha eh, diritto a essere istruito in qualche modo, no, il diritto all'educazione è qualcosa di molto più complesso, a cui la scuola è un, è, un, è un attore fondamentale, ma non è il solo, è tutta una comunità che si muove, ecco, farci carico di questo è la prima esperienza e quindi, tutto quello che abbiamo dovuto tentare di, stiamo cercando di costruire, è la costruzione di una, comunità, di una comunità educante, la consulta cittadina della scuola che abbiamo messo in atto. Mettere insieme allo stesso tavolo tutti quelli che sono i componenti che possono prendere delle decisioni sulla scuola e farli dialogare tra loro, far percepire quello che può essere diverse istanze, era, è uno degli strumenti, insieme a tanti altri quelli che ci sono citava Cristina, eh, il, il consiglio dei bambini e delle bambine che ci ha, ci ha dato, la, il primo è stato il primo organismo ascoltato durante il lockdown per dire eh, come vogliamo riaprirla la scuola. Poi il paradosso è stato, paradosso nel senso fuori dall'opinione, da, da, dall ehm, che Questa amministrazione, lo dico non per mettere le bandierine, non mi piace a me, però uh, credo che sia importante anche suggerirlo questo, perché eh, in un dialogo stretto anche col Ministero dell'Istruzione, che oggi parla di patto di comunità, quel nome è venuto fuori proprio da un nostro dialogo insieme con eh, Cristina e con l'assessora eh, Ciccarelli, insieme con eh, i protagonisti. I collaboratori più stretti del ministro uh, prendendo esempio questa nostra amministrazione, come questa nostra città, non l'amministrazione, perché è importante che è un patrimonio di tutti. Uh, questa nostra città uh, così uh, giovane, ma che poteva che stava esprimendo oggi una partecipazione, anche mm. nelle din dinamiche della scuola uh, innovativa, diversa rispetto all'ordinario. Uh, ecco, queste sono uh, le difficoltà, l'abbiamo dette chiaramente, ma poi anche la possibilità di, di affrontarle, di risolverle insieme. E, dobbiamo sentirlo però, lo ripeto, proprio sulla nostra pelle quelle che possono essere le grandi difficoltà della, della scuola in questo momento. Voi immaginate, io sono anche un insegnante, quindi eh, quanto poteva essere complesso a volte non perdersi dei ragazzi. Pensate alle scuole, quelle un po' più... Eh, che hanno contesti sociali un po' più complessi, più complicati. No? Eh, penso senza citarne qualcuno, perché poi comunque maturano tutte grandi eccellenze anche, però in questa, eh, quanto era difficile magari i ragazzi più difficili, che è difficile tenere in classe, eh, come era complesso in presenza, voi immaginate oggi davanti a uno schermo, eh, allora noi dobbiamo sì, riaprire le scuole il prima possibile e riaprirle in sicurezza, ma nello stesso tempo dobbiamo offrire degli strumenti diversi e la possibilità anche da parte delle comunità scolastiche di saperli usare questi strumenti, che non possono essere l'esatto eh, ripercussione di quello che avviene, copia di quello che avviene in classe, fermo restando che anche la didattica in classe Va certamente rivista, perché quando si parla di inclusività non si parla soltanto dell'attenzione al, più, al, più, al ragazzo che vive in contesti sociali difficili, ma si tratta ecco di cercare di far sì che il ragazzo, il bambino, venga a scuola contento di andarci, felice di andarci. Sembra una cosa così lontana uh, giocare con i per i diritti umani, sembra una cosa in cui svilisce, no, ne diamo, ne diamo assolutamente valore, perché il diritto al gioco non può essere disconnesso col diritto all'educazione, al diritto dell'istruzione è estrettamente connesso, non è qualcosa che bere dopo, il diritto al gioco lo fai dalle 4 alle 18 dalle 16 alle 18, il diritto all'istruzione dalle 8 alle 12 uh, il diritto al cibo dalle, dalle, 12, dalle 13 alle 14. Questo è un modo um, alienante e non è assolutamente, non risponde all'idea universale del diritto umano dove per concludere eh per il quale noi, io ci nasco, noi ci nasciamo, non c'è uno Stato, una scuola, una democrazia che mi, che mi, mi eh, me li impone i diritti, eh, tutti gli esseri umani nascono, diri, nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, indipendentemente da dove e da come, eh, noi nasciamo con i diritti umani e il dovere non è altro che la garanzia del diritto dell'altro. Uh, tutto qui, quindi sono due facce della stessa medaglia. E allora se, eh, nella, dobbiamo avere la, la, la visione della complessità della complessità e allora abbiamo quindi eh, l'attenzione alla cura, eh, alla cura del diritto, alla cura del, de, dell'altro. Tutto questo stiamo cercando di metterlo in campo anche con azioni. Con azioni eh, Uh, di, di amministrative però è chiaro che l'indirizzo politico è tutto qui l'ascolto, la cura, la relazione la relazione è non creare strutture che non dialogano e anzi che si confrontano perché poi il soggetto fragile che è il bambino, il ragazzo l'adolescente è quello che poi ne paga le conseguenze Chiaro, chiaro. Eh, grazie davvero per, per queste vostre parole che chiaramente indicano, eh, indicano non soltanto un'intenzione ma proprio una, un impegno eh, nel realizzare eh, chiaramente questo, questo che è proprio uno sforzo. Come, come eh, avete sottolineato entrambi, eh, la, eh, la, la, la cosa principale eh, è evidentemente prendere sul serio eh, la carta e prendere sul serio i, i, i, i soggetti, le soggettività chiaramente che, hanno, eh, che sono detentori no, dei, dei diritti, in questo, caso, in questo caso i bambini, tra l'altro eh, l'assessore Proietti mi eh, faceva venire in mente che eh, chiaramente il bambino eh, deve essere, cioè il, do, il dovere da parte eh, del, degli adulti se così vogliamo dire comunque delle istituzioni eccetera eh, è quello proprio di coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano direttamente no? questo... oh, l'anno scorso abbiamo oh, due anni fa anzi in tutti gli istituti comprensivi e nell'entrata abbiamo fatto mettere una, una gigantografia enorme eh, con tutti gli articoli della dichiarazione universale dei diritti dell'infanzia riscritta dai bambini perché c'è un testo sempre dell'Unicef riscritto eh, ed è molto interessante perché entrando a scuola in tutte le scuole c'è cioè, eh, tutti gli articoli scritti in grande e colorati della dichiarazione dell universale dei diritti dell'infanzia, questo per ricordare che eh, a tutti i bambini prima di tutto ma anche a noi adulti che entriamo nelle scuole che il diritto ad essere ascoltato diventa un dovere per chi li deve ascoltare, eh, il diritto ad essere tutelato diventa un dovere per noi eh, adulti per tutelarli. Quindi questo è, Però è scritto a caratteri cubitali in tutte le scuole della nostra città. Bene, bene, eh, questa è una bellissima notizia. Eh, allora, eh, passerei eh, alla presentazione del, eh, del, de, dell'altro ospite eh, che vede eh, due, <ride> eh, due rappresentanti, Marco De Cave e Angelo Cioeta per APS Polygonal. Eh, allora, Marco, eh, se, eh, se puoi ecco, illustraci in, in, in che, che cos'è cos Polygonal di cosa, di cosa si occupa, una presentazione del, del lavoro, per poi, eh, ricordiamolo, passare al gioco. Eh, chiaramente invitiamo a giocare anche, anche eh, Cristina e Gianmarco ehm, tramite, tramite un quiz eh, con la piattaforma CAUT e ricordiamo eh, che per, eh, per giocare nel migliore dei modi ehm, occorrerebbe ecco, avere un un computer, quindi un monitor su cui guardare le domande eh, e poi eh, il, un proprio smartphone per, per rispondere e per interagire con, con la piattaforma. Ok, allora Marco, eh, lascio a te la parola su, su Polygonal. Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, grazie di questi interventi davvero interessanti. Grazie, Elisa. Io sono Marco, eh, presidente di Polygonal. Eh, Polygonal è un'associazione. Eh, che opera principalmente a Cori, eh, educazione digitale per il potenziamento sociale, questo qui è un po' il nostro motto, la nostra mission, come si suol so, dire, eh, quello che mi ha colpito particolarmente particolar scusate, del, del, del, del è la comunità educante, cioè il fatto che non è sufficiente la scuola, eh, non è sufficiente eh, il comune, ma è sufficiente. Sono necessarie tutta una serie di eh, presenze, no? di, di attori, di eh, persone che possono operare insieme ed è appunto il, quello che vediamo noi, quindi educazione digitale. Perché ci siamo accorti di una cosa, magari è banale, e eh, più, eh, cioè che le persone non sanno utilizzare bene gli strumenti digitali. Non parlo di un, di un utilizzo come dire, generico di, di social. O, o come dire, eh, navigare su internet in maniera generica quanto piuttosto riuscire ad esercitare degli strumenti di comprensione critica delle informazioni, utilizzo degli strumenti governativi per partecipare, per accedere a, eh, a servizi. Quindi quello che facciamo è eh, Lavorare insieme alle persone, non insegnare, che è una cosa ecco, istruzione è un termine molto forte: in realtà educare, quindi costruire insieme, coeducare, diciamo noi, um, eh, su una serie di tematiche. Per far cosa? Per rispondere a eh, delle esigenze degli, eh, di vari gruppi che non sono quelli, come dire, si eh, eh, suol sì, dire deboli, ma sono. Siamo tutti, nel senso eh, c'è la persona magari più anziana, c'è l'adulto che è anche in un percorso di formazione più avanzato e così via. Quindi quello che facciamo con Polygonal è fare una serie di attività sul digitale, con il digitale, eh, ma non finalizzato solamente al digitale, eh, con appunto anziani, bambini, studenti universitari, studenti in formazione, eh, persone che eh, non hanno insomma una serie di, eh, magari eh, ecco, eh, situazioni mh, economiche eh, eh, stabili eh, facciamo tutta una serie di, di attività che poi vi racconteremo nella seconda parte e Poligon tra l'altro ha una serie di persone siamo una maggior parte under 35 e alcuni hanno fatto parte del consiglio dei bambini a Cori, Corico, il consiglio dei giovani e poi ci siamo resi conto che dobbiamo avere una struttura eh, per portare avanti il nostro lavoro lavorando appunto con progettazione europea progettazione regionale e fare del, dei, eh, insieme agli altri attori sociali una, una vera e propria organizzazione comunitaria eh, insieme a me c'è Angelo che è vicepresidente e che eh, insomma ci conosciamo ecco, da, dai vari consigli dei giovani precedenti eh, ci siamo trovati bene insomma e insieme a tanti altri ragazzi e ragazze e poi sì, chiaramente si è allargata la compagine e siamo arrivati insomma, ad oggi, ormai siamo, sono qua, insomma, siamo verso il quarto anno di vita quindi e eh, siamo veramente felici e grazie di nuovo di, di questo Bene, video. benissimo, grazie. Angelo, vuoi eh, aggiungere qualcosa eh, a, questa, a questa presentazione di, di Polygonal? Angelo si, si è bloccato, sì, è stato resgolato, ok. <ride> ok, allora, Sentite? ah sì, ti sentiamo, eh, sì sì sì. sono, sì? Sono Prego. Allora, no, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a tutti gli organizzatori per, per averci dato l'opportunità di partecipare a questo programma di iniziative molto, molto interessante e molto, eh, molto importante, da, un programma molto importante da realizzare soprattutto in questo periodo, opinione mia personale, vista eh, la condizione che stiamo vivendo eh, dovuta alla, insomma, alla pandemia e a tutti gli effetti. Del, del caso e non ho moltissimo da aggiungere perché eh, l'intervento di Marco è stato molto completo e molto ed è molto condivisibile e mi limito semplicemente a rimarcare il fatto che eh, eh, dobbiamo eh, essere consapevoli che eh, quando parliamo di dichiarazione universale dei diritti umani, quando parliamo di convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia ecco da lì dobbiamo prendere lo spunto per capire che eh, se tutti gli esseri umani sono liberi con di dignità e di, eh, questo significa che tutti eh, che abbiamo il dovere eh, di rendere ciascun essere umano partecipe della vita politica pubblica sociale collettiva del, del proprio territorio e del proprio, del proprio paese e in tal senso eh, parleremo dopo di alcune progettualità eh, accenderò ad alcune progettualità di, di che eh, ci definire di carattere comunitario perché non sono ehm, progettualità che dove ci sono eh, persone che propongono e altre che attuano no eh, si lavora tutti insieme dall'inizio alla fine per eh, la crescita personale e forma formativa e collettiva della, della società in cui in cui viviamo quindi ehm, per il momento mi limito a dire questo perché, ripeto, è già stato detto ampiamente da, da, da, dagli assessori che dal Presidente dell'Associazione Allora, grazie uh, per, i vostri, per i vostri interventi. Uh, chiaramente questo ci fa capire quanto sia importante che ci siano... Uh, che ci siano uh, persone, associazioni, uh, gruppi uh, che, uh, che in qualche modo ecco, favoriscano tramite, anche tramite iniziative uh, di questo genere uh, una, anche solo una riflessione come diceva uh, giustamente uh, Proietti. Allora, eh, io a questo, punto, eh, a questo punto direi di eh, cominciare il gioco, quindi eh, <ride> cominciamo a, a giocare per i diritti, eh, quindi eh, eh, ci, ecco, ci raccomandiamo, ora Marco spiegherà come, come funziona, eh, tramite, per, perché, perché il gioco, eh, lo, abbiamo, lo abbiamo detto eh, in realtà, eh, lo hanno sottolineato un po' a tutti, eh, questo è un modo mh, simpatico, eh, e divertente e, e di interazione per uh, riflettere uh, su alcuni, per, anche per apprendere informazioni che non conoscevamo, per apprendere curiosità, cose che poi magari possiamo, possiamo approfondire. Quindi Marco lascio uh, direttamente a te la parola e, e iniziamo con il gioco, quindi munitevi di uh, smartphone e, e guardando un monitor. <ride> Grazie Elisa. Eh, faccio ecco, prima un, una intro giusto per, per capire il nostro approccio, che è quello di un'educazione non formale, cioè che significa un'educazione in cui tutte le persone possono intervenire. Chiaramente abbiamo riadattato una serie di format eh, che utilizziamo solitamente, abbiamo utilizzato per oggi eh, lo strumento CAUT, eh, che è uno, uno degli strumenti insomma, più utilizzati eh, a livello di formazione anche aziendale, scolastica da oltre 4 miliardi di persone eh, è stata sviluppata da, tra l'altro dall'Università dall Norvegese mh, di Tecnologia proprio perché erano mh, un po' troppo noiose le, eh, le lezioni quindi come faremo? sostanzialmente noi condivideremo lo schermo quindi ripeto c'è bisogno di un, di un monitor perché generalmente questa attività si fa eh, in classe tutti insieme ci si diverte molto, eh, per cui ci si proietta uno schermo con domanda e eh, le risposte. E dall'altra abbiamo bisogno del cellulare, ok? In cui compariranno le opzioni, che sono quattro. Quindi andiamo, eh, chi ci sta eh, ascoltando, andiamo su caout.it. Quindi eh, come eh, appunto esce dal banner, io vi condivido il, lo schermo. Abbiamo fatto una piccola, eh, come dire, un un inizio, abbiamo fatto due domande eh, due domande prova per divertirci un po', ok? Quindi eh, vedete, io sono quindi Gerry Scotti, eh, voi siete i eh, partecipanti, dobbiamo mettere il nostro pin, quindi eh, cioè, vedete qui cioè, eh, sul nostro smartphone potete mettere il pin, quindi eh, e magari utilizziamo dei eh, nomi eh, per partecipare un po' divertenti, magari vi faccio vedere e partecipo anch'io, così ci, ci divertiamo un po'. Allora, vediamo. Io mi chiamerò, vediamo un po'. Chi ci sta? Eccolo. Ok, quindi vedete, eh, è uscito il, il, mio, il mio nickname. Cioè, quindi... Marco, scusa, non, non vediamo... Non vediamo la, la, la piattaforma? O sono soltanto io che non la vedo? Non vedete la piattaforma? Attica no, quindi provo a condividerla. <ride> okay. un po'. Adesso. Adesso vedete? Allora ancora no. Non si vede. Ok, ci riprovo. Non so per quale motivo non mi fa vedere. Forse è legato allo stream probabilmente. Ok, è scomparso ora Marco. Allora, eh, mentre, mentre aspettiamo, aspettiamo Marco, eh, non so se, eh, il, eh, eh, allora, se Angelo può eh, rimediare a questa... A questo problema tecnico. Eh, allora, ehm, dunque, eh, vediamo, vediamo in che modo. Ah, ecco Marco, sei tornato? Sì, esatto. Allora, eh, no, adesso riprovo a ricondividere lo schermo. Non so per quale motivo non, non va la, la condivisione. Vediamo un po'. Lo vedete adesso? La condivisione. Ok, allora facciamo così, allora andiamo su caout.it, quindi come ha consigliato Angelo, e mettiamo... Ora si dovrebbe Ci vedere. Si vediamo. vediamo. Voilà, vediamo. perfetto, perfetto. Scusate, allora, eh, quindi... Eh risolto questo arcano ogni tanto la tecnologia supera anche i nostri pensieri eh, dunque quindi eh, utilizziamo questo codice quindi 9377798 quindi invito tutte le persone che ci stanno seguendo a utilizzare quindi kaut.it non serve scaricare nessuna app, aprite il vostro browser ok quindi andate su Chrome, Opera, eh, Safari, Edge eh, quindi andiamo su quindi eh, come è stato anche mostrato eh, da Angelo all'interno oh, della, eh, della, della live, quindi vediamo Matari, Shui, Happy Senior eh, attendiamo ancora qualche ecco. microbotica ok, diritti a scuola perfetto, Futel 17 quindi eh, che cosa accadrà adesso? quindi mentre attendiamo le, le persone che si connettono. Eh, ci sarà quindi la domanda ripeto, nel centro del vostro monitor con quattro opzioni sotto e dal nostro cellulare vedremo soltanto quattro, ehm, le quattro opzioni ma non vedremo le risposte bensì eh, le figure, quindi dobbiamo leggere le risposte del nostro uh, monitor e rispondere con il cellulare. Ok, Quindi questo qui è un riadattamento chiaramente dovuto alla presenza di coronavirus. Benvenuti anche a Black, dirittissimi, Bambola. Attendiamo anche altri 10 secondi. Questo strumento, CAUT, per chi si fosse connesso soltanto ora, eh, viene utilizzato in tantissimi contesti per rendere l'apprendimento divertente e passo passo, e soprattutto per collegarlo insomma, a strumenti digitali. CAUT è gratuito nella versione base, quindi se ci sono insegnanti, ci sono educatori, eh, educatrici, eccetera, eh, vi prego di utilizzarlo, di scoprirlo. Insieme a Caut vi posso anche consigliare eh, Mentimeter, quindi questo qui poi eh, ri, insomma, lo ripeterò insomma, fino alla nausea. Direi che possiamo iniziare con questi pre eh, presenti, giusto per... Eh, quindi ci ritorniamo, quindi Caut.it sul nostro browser, quindi Edge, Opera, Safari, Chrome e mettiamo il PIN in sovraimpressione quindi 937-7798. Se chiamate il numero non risponderò io, non vi vedo pentole, ma parliamo soltanto di diritti. Quindi eh, siamo 11 persone, magari vogliamo provare a iniziare, poi se ci sono persone eh, che, si, eh, che si connettono, insomma, ci eh, ri, eh, ritentiamo. Va bene? Quindi eh, mettiamo un po' di musica, un po'... Eh, la sentite? Sì Voilà, ok, iniziamo Allora, domande prova Abbiamo fatto due domande prova Ok, per cui Domande semplici Allora qui se quale pianeta è raffigurato nella foto Allora se ci siamo Se vedete per i nostri amici non terra sarà abbastanza facile quindi c'è giove saturno vedete venere e terra quindi dobbiamo scegliere chiaramente il quadrato quindi sul nostro cellulare vedete Ok, quindi siamo su terra quindi siamo sulla terra vediamo chi se, come, come funziona quindi il più veloce più punti. Quindi ogni domanda, lo dico anche e soprattutto per le persone che vogliono utilizzare lo strumento, eh, si possono settare i punti è molto facile e, e si fa in base al tempo. Quindi andiamo sulla seconda domanda. Andiamo un po'. Quindi quale albero si è soliti addobbare nel periodo natalizio? Vai, proviamoci. Faggio, salice piangente, l'abete e l'alloro. Sicuramente Vediamo se ce la facciamo, vai, siamo a sette. abbasso la musica così, più semplice, 7, siamo soltanto sette, otto, ok, il salice piangente, perfetto, allora eh, vediamo, eh, vedo, verrò a casa tua a vedere il salice piangente, e vi faccio vedere gli... Eh, insomma, ecco, il, eh, i risultati, quindi vediamo: eh, questo qui è molto divertente, anche e soprattutto con bambini. Ma chiaramente si possono adattare le domande prova e le domande, scusate, a qualunque contesto. Quindi, questo qui eh, vediamo che diritti a scuola non poteva chiaramente che eh, fare, eh, non poteva che non arrivare prima. Grazie al resto. Adesso facciamo quindi una. Eh, facciamo, ritorniamo insomma alla, alla schermata eh, e proviamo le, eh, le domande, diciamo, ecco, vere e proprie. Quindi ritorniamo sempre. Adesso siamo esperti con, eh, Siamo esperti di CAUT e quindi eh, andremo chiaramente. Insomma, alla, eh, ora si fa sul serio, come eh, appunto ci, eh, ci ricorda la, eh, la schermata. Esatto, quindi ci siamo. Allora, adesso rifacciamo la stessa cosa. Quindi come facciamo? Eh, Riscriviamo eh, kaut.it, quindi cout.it sulla nostra barra eh, degli indirizzi. Quindi, ripeto, apriamo Safari, Edge, Chrome così via. E scriviamo scriviamo.it, quindi k-h o, -O t.it. E quindi ci dovrebbe capitare qualcosa del genere. Ok, e quindi scriviamo questa volta 140. Marco, non, non vediamo lo stream. <ride> eh, eh, Angelo, puoi aggiungere lo stream per cortesia? Yeah. Grazie. Voilà. Adesso lo vedete? Sì. Ok, quindi 1 4, 0, 7, 4, 2, 3. Quindi rientriamo, mettiamo di nuovo lo stesso nickname o lo stesso insomma come vogliamo chiamarci. Diritti a scuola ci riprova e. Ok, direttissimi, ritorna BIP, ci siamo quattro dai chi offre di più, <ride> eh, quindi, ci, quindi per chi si è connesso, caout.it, eh, quindi andiamo sul nostro browser, quindi il nostro eh, eh, Edge, Safari, Chrome e così via, e quindi caout.it. Eh, e ci siamo connessi, quindi mettiamo il nostro eh, il PIN, quindi 1407423, anche qui che stavolta non ci sono pento in vendita e mettiamo il nostro username. Ok, Joe, benvenuto a Joe, Among Ran Royal, quindi Attendiamo anche qualche altro secondo, chiaramente diciamo, la, eh, in una classe è molto più, eh, eh, insomma, è molto più come dire, eh, veloce il processo, tra l'altro una cosa molto bella di Caut che vi, vi dico è quella di poter eh, revisionare i risultati, quindi eh, farlo sia eh, in diretta o farlo in differita, quindi giocarci a casa perché no, Caut eh, ha anche strumenti diciamo, per le famiglie e per i bambini per giocare. Diciamo che se non viene nessun altro, eccoci a Futel, benvenuti. Eh, ciao Antonio. Ciao, no, si sta sì. aggiungendo qualcuno. Speriamo anche che ci sia uh, qualcuno tra i bambini e le bambine uh, del, del consiglio e altri, e altri giovanissimi. Sì. Esatto, noi abbiamo anche condiviso con le famiglie che hanno partecipato insomma questa estate eh, con le, i nostri campi estivi all'insegna del digitale quindi speriamo insomma, eh, insomma, ecco, di, di vedervi. Per sì. vedervi. Perfetto. Siamo Nani. attendiamo ancora un po'. Quindi KAUT, eh, ripeto, per chi si fosse secondare soltanto ora, si va sul browser, quindi sul proprio cellulare, kaut.it, sulla barra degli indirizzi, quindi si va in alto, quindi si va in alto e si scrive kaut.it. E, e, e chiaramente se siete dentro vi fa vedere che c'è il vostro nome. Quindi le lingue disponibili, non è disponibile in italiano, però insomma, è molto facile accedere e modificare, eh, quindi sì, è molto intuitivo. Insomma, ecco. Quindi la, la, qual è la capacità di CAUT? Quella di poter fare eh, domande, e, diciamo, quiz ecco, interattivi, eh, in base agli argomenti, quindi secondo dei eh, format già presenti o se, altrimenti si eh, rifà da capo, insomma, se uno vuole farlo personalizzato. Quindi sono sia i piani famiglia, i piani scuola, i piani eh, impresa, eh, per rendere appunto l'apprendimento o anche i processi, come dire, di commento più, ehm, più semplici. Ok, quindi okay, siamo 14, magari possiamo iniziare, iniziamo, che dite? Iniziamo, direi di iniziare. Ok, iniziamo. Voilà. Vi potete sempre eh, iscrivere mentre, eh, mentre iniziamo, ok? Quindi eh, vedete sempre il PIN, eh, in, eh, sovraimpressione in basso. In quale anno è stata adottata la Dichiarazione universale dei diritti umani? Quindi ormai vediamo: 64 2001 48 1915. Eh, magari ecco io invito Gerry Scotti a fare ogni tanto o chiunque altro presentatore un quiz sui diritti umani attendo le vostre risposte È un po' nuove risposte 1948 eh, insieme a me insomma ecco, nel condurre il gioco c'è Angelo e magari faccio una domanda proprio ad Angelo ma, eh, quindi 1948 Angelo ti, ci dai ecco delle delle notizie su, su questo anno così importante molto volentieri allora eh, la risposta giusta come avete visto era 1948 perché il 10 dicembre del 1948 eh, l'assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la dichiarazione universale dei diritti umani eh, la dichiarazione eh, è definita eh, universale perché eh, i diritti menzionati spettano ad ogni essere umano per il solo fatto di essere eh, tale. Eh, L'articolo 1 della dichiarazione infatti dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed, ed uguali in dignità e diritti e sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire eh, gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Un esempio dell'universalità di, di questa dichiarazione scusate, eh, la possiamo riscontrare anche nella nostra Costituzione, ad esempio l'articolo 32. Parliamo tanto di pandemia, di, di sanità in questo periodo e l'articolo 32 parla eh, del diritto alla salute che eh, per la Repubblica spetta non ad ogni cittadino, bensì ad ogni individuo. Questo significa che eh, siccome in Italia tante persone ancora sono pri, eh, prive della cittadinanza, eh, hanno comunque diritto per il fatto di essere, eh, appunto, esseri umani, hanno diritto alla, hanno diritto alla salute. Perfetto. Perfetto. Grazie Angelo, vediamo nella foto, insomma, Elena Roosevelt, per chi... Eh... Eh, per chi insomma, si chiedesse chi è questa signora ecco, che tiene la, la dichiarazione, tanto appena eh, stampata, appena messa in piedi, 1948, dato che ha appunto diretto i, i lavori, chiaramente insieme al resto delle, delle rappresentanze, vediamo chi è stato il più bravo. Gar Royal, diritti a scuola sempre che non ci lascia, ci lascia senza dubbi, e quindi procediamo alla seguente. Voilà. Ok, quindi sempre pronti. Qual è il documento giuridico più importante sul tema dei diritti dell'infanzia? Quindi, Costituzione italiana, Convenzione ONU, non esiste alcun documento, o i trattati europei. Quindi, andiamo siamo a quattro risposte, Dai, impegniamoci, 5, 6, quindi Costituzione, Convenzione ONU sui diritti, non esiste alcun documento, o i trattati europei. andiamo a nove risposte, voilà. E la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non poteva essere altrimenti. Angelo, ci dai proprio un breve accenno? che Di cosa si tratta? Quando è stato fatto? Molto volentieri. Eh, allora, la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. È stata ratificata da tantissimi paesi tra cui l'Italia il 27 maggio del 1991 con la legge numero 176 ed è il eh, trattato eh, in materia di diritti umani che ha il più alto numero di ratifiche. Ad oggi infatti se ne contano 196. In realtà potrebbero essere anche eh, 197 eh, se inseriamo anche gli Stati Uniti d'America. In realtà gli Stati Uniti d'America hanno solo firmato la, la convenzione Firmare non vuol dire ratificare sono ovviamente due passaggi diversi eh, gli Stati Uniti eh, si sono limitati a, a firmare questa convenzione in quanto eh, ci sono degli elementi eh, di polemica eh, riguardo il contenuto della stessa Ad esempio eh, il fatto che eh, vieta eh, di infliggere eh, la pena di morte ai eh, ai minori e sappiamo, eh, insomma eh, per chi conosce un pochino il quadro eh, legislativo americano che eh, alcuni stati continuano ad adottare eh, questa pena anche nei confronti eh, dei minori Ho grazie ecco, della. Questo questione è importante sapere eh, Insomma, ecco, attraverso questo gioco cerchiamo di eh, riflettere sarebbe stato bellissimo riuscire a, a anche avere le opinioni di tutti. Che stanno partecipando, Gandroyal Royale e sempre i diritti a scuola eh, vanno insomma fortissimo. Quindi ci siamo, terza domanda, tenetevi pronti. Alcuni di questi diritti sono propri del bambino. si Nome cittadinanza e conoscenza dei genitori. Il bambino non ha alcun diritto prima di cominciare la scuola elementare, solo il nome, nome e conoscenza dei, dei genitori. Andiamo un po', siamo a sei risposte. Eh, dai, dai, dai. Quindi, quali sono i diritti propri del bambino fin dalla nascita? Cioè, si nasce e si ha, qua, si ha quali diritti? Ok, quindi, nome, cittadinanza e conoscenza dei propri genitori. Quindi, eh, Angelo, magari ci vuoi dare qualcosa, un'infarinatura un sui diritti del bambino dalla nascita? Altrimenti, procediamo alla, alla seguente. Sì, un, un flash, mi limito semplicemente a leggere l'articolo 7 eh, della Convenzione, secondo, eh, secondo la quale il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Ok, grazie mille. Quindi procediamo Prego, alla seguente. Quindi vediamo un po', Gran Royale, diritti a scuola. Bip, vediamo che ha accelerato. Bene, bene. Procediamo con la quarta: il bambino ha diritto alla libertà di espressione? Sì, ma solo dopo il consenso dei genitori? Deve prima imparare a leggere e scrivere? Dipende dal contesto? Sì, sempre. Vediamo un po', quindi chi si è connesso? 1407423. 11 risposte ma quanto siete bravi quanto siete bravi eh, quindi la mia ha sempre libertà di espressione quindi questo qui e è, è soprattutto ecco la mia ha libertà di espressione se continuiamo appunto a costruire una società che è sempre più giusta eh, procediamo alla eh, seguente o magari Angelo non so avevi delle, eh, delle eh, Ver è un flash velocissimo anche in questo caso, visto che parliamo di convenzione, eh, de della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, questo eh, diritto è espressamente eh, registrato all'articolo 12 eh, in cui si dichiara che eh, fanciullo ha riconosciuto il diritto di esprimere liberamente eh, la sua opinione su ogni questione che lo interessa. E si tratta di un articolo che è stato proposto, o meglio è stato un argomento proposto questo dalla Polonia nel 1980 con la bozza della Convenzione. Sulla libertà di espressione eh, hanno parlato anche gli assessori prima quando hanno fatto cenno ad esempio eh, al Consiglio dei Giovani, al Consiglio dei Bambini, che sono organi eh, rappresentativi allo stesso tempo che permettono di esprimere le opinioni ai, ai ragazzi che fanno parte di quell'organo, contribuendo poi alla crescita della, eh, della società e quindi li rendono protagonisti del, eh, della società in cui vivono. Perfetto, grazie. Vediamo adesso come siamo messi, sempre Canarayal e, e, e BIP che supera diritti a scuola, anche se soltanto di un punto. Andiamo sulla quinta, quindi di quanti articoli consta la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi la domanda insomma, di diritto internazionale. Spariamoci, cioè, vediamo questo qui che eh, se secondo voi ne ha molti o pochi o insomma una via di mezzo. Vediamo un po' quanto, eh, quanto siamo, e tra l'altro insomma come ci si ricordava prima, ci sono state anche iniziative per far riscrivere eh, i documenti riguardanti i bambini proprio da bambini. Quindi 6 eh, eh, hanno risposto correttamente. Eh, eh, Angelo, di quindi quanti articoli sono 54? La risposta giusta è 54, gli articoli della Convenzione eh, sono, quindi, sono quindi 54 li possiamo suddividere in, eh, più, eh, in più categorie. Eh, principio di non discriminazione superiore interesse del bambino diritto alla vita e l'ascolto delle opinioni del bambino un altro aspetto molto importante di questi articoli è che non c'è un articolo più importante dell'altro ma ehm, tutti e 54 hanno di fatto la stessa eh, importanza dal punto di vista eh, civile, culturale, economico, politico eh, so e sociale perfetto Proseguiamo, quindi vediamo un po' se si è mossa la classifica, diritti a scuola, questa volta è stato il più veloce, quindi ricordiamo per chi si è connesso tanto ora, eh, quindi abbiamo un tempo eh, quindi di, di risposta, e eh, vediamo Nick che eh, insomma non ha, ne ha sbagliata una, quindi in quarta posizione perché dalla mia parte, come vedete eh, Nick ha risposto cinque domande di seguito, eh, bene Sesto, qual è il documento condiviso più tradotto al mondo? Imagine di John Lennon, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma solo dopo la Bibbia, o il piccolo, quindi il libro, scusate, del Piccolo Principe di Antoine del Santo de Saint-Denis. è un po' che siamo a sette risposte, ma quanto siete bravi! Quindi ah. eh, raccontaci un po', Angelo, perché insomma è una bella responsabilità essere così tanto tradotto. Beh, eh, rappresenta comunque il carattere universalistico della dichiarazione stessa che si pone l'obiettivo di, eh, di fatto di raggiungere ciascun essere umano presente, eh, sul, presente sul pianeta Terra e la dichiarazione universale dei diritti umani ha mh, superato, ha infranto il record di eh, 500 traduzioni ufficiali eh, in, in, altrettanti, in altrettanti idiomi ed è eh, un numero molto molto elevato. Ehm, se volete eh, possiamo anche fare un piccolo focus sulle altre risposte riguardo eh, queste curiosità, perché eh, comunque stiamo parlando, ad esempio, della Bibbia, che è un documento che è stato ipertradotto non solo nel Novecento, ma proprio nel corso, nel corso dei secoli, ed ha raggiunto il numero di eh, 2355 lingue per eh, le traduzioni. Il piccolo principe è un capolavoro che è stato tradotto in oltre 300 lingue ed è diventato il libro più tradotto al mondo, dopo la Bibbia e il, eh, e il Corano. Okay. Inter veramente interessante. Grazie per delle curiosità, insomma, quindi eh, potremmo avere veramente, non abbiamo scuse diciamo per non leggere questo così importante eh, documento. Quindi procediamo uh, con la classifica, Gano Royale ha superato eh, tutti, eh, insomma ci siamo, quindi arriviamo alla settima domanda, quindi il finale, a quale anno risale il primo documento sui diritti umani? Vediamo un po'. Quindi Magna Carta, eh, Dichiarazione di Dipendenza degli Stati Uniti, diritti, eh, Dichiarazione di diritti dell'uomo e dei cittadini, e Ciro il Grande, nel, addirittura nel 539 avanti. Cristo. Vediamo un po': quante risposte? Sette, sette. Ah, bene. Quindi anche qui eravamo un po' indecisi. Angelo, ma ci puoi fare un po' chiarezza su questo? L'inizio, diciamo, l'origine dei diritti umani? Allora, ehm, ai, ai miei tempi, no, quando si andava alle superiori, ma già anche alle medie, insomma, eh, spesso eh, ci si sbagliava perché si pensava che il primo documento sui diritti umani fosse la dichiarazione dei diritti dell'uomo e, del, e, e del cittadino eh, seguita alla rivoluzione francese del 1789. E invece no, il primo documento sui diritti umani risale appunto a molti secoli prima, al 539 a.C., per eh, volontà di eh, Ciro il Grande, primo re eh, di Persia. Eh, che cosa eh, succede? Eh, che Ciro il Grande eh, conquista la città di eh, Babilonia e mh, da lì, eh, di fatto, parte un eh, percorso eh, importantissimo che segnerà eh, l'umanità. Eh, perché prenderà dei provvedimenti eh, storici come la liberazione degli schiavi dichiarerà che ognuno eh, avrà il diritto di scegliere la propria re religione e, e stabilire l'uguaglianza tra, eh, tra le razze e tutto ciò oggi è conservato, o meglio il documento è, chiama, è, è chiamato il cilindro di Ciro è un'antica incisione che eh, attualmente è conservata al British Museum di Londra Perfetto, quindi eh, insomma, una volta che passerà questa insomma coronavirus e poi Brexit, speriamo bene. Eh, insomma, auguriamoci di andare a visitare, eh, appunto, il, il codice, chiamiamolo eh, così, diciamo, così dei, dei crediti di Ciro il Grande. Eh, quindi procediamo all'ultima domanda, così eh, concludiamo. Il gioco. Vediamo prima eh, la classifica VIP supera tutti. Quindi eh, giochiamocela fino all'ultimo secondo, vai. Eh, vediamo un po': la dichiarazione universale dei diritti umani è finita anche nello spazio, addirittura la terra quando è accaduto nel 2008? No, non è mai accaduto nel 1957 con l'AICA. Oh, ci hanno provato, ma è andata a fuoco. Quindi, eh, vediamo qual è stata la sorte della dichiarazione universale dei diritti umani nello spazio: Se risposte dai sette. Ci siamo. Ok, ammazza. Ah, Ok, quindi con, mh, leggete tutte le notizie, Angelo, i racconti. Perché io non, non lo sapevo finché Angelo non me l'ha raccontato ieri. Dividi un po'. Racconta. Come già accennato. Come già accennato più volte, eh, parliamo di una dichiarazione universale, talmente universale che intende eh, andare oltre il nostro pianeta e di fatto conquistare uh, nuovi spazi nel, nell'universo. Questo fatto è accaduto nel 2008, i documenti sono stati trasportati nello spazio sullo Space Shuttle Endeavour il 15 novembre eh, di quell'anno. E, era il 2008, quindi era il sessantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, quindi eh, si decise di celebrarlo anche in eh, questo modo. E, le, eh, e il, documento è il documento che è stato eh, mandato nello spazio è, è conservato adesso nel modulo europeo Columbus, eh, che era stato installato pochi mesi prima, nel febbraio del 2008. Ok. Eh beh, dunque, insomma, con ecco, questa ultima domanda ci auguriamo che anche ecco, nel futuro eh, questa dichiarazione universale dei diritti umani non sia soltanto per la Terra, ma se immaginiamo colonie terrestri o altri, o altri pianeti o addirittura altre civiltà, magari ci dovremmo inventare una dichiarazione eh, che vada oltre, no? anche i diritti non soltanto umani, ma di tante altre civiltà o di altri umani su altre colonie. Eh, quindi, ecco, vediamo con questo, vediamo soltanto la classifica. Giusto? Eh, per dare la soddisfazione a chi ha partecipato e di, di Nick terzo posto, quindi secondo posto abbiamo Bip e primo posto, vediamo un po', vediamo un po' ce la giochiamo con Ganno Royal. Grazie della partecipazione, eh, eh, insomma vi ringraziamo per, la, eh, per aver partecipato e di esservi messi in gioco eh, per i diritti umani. Continuiamo con la, eh, la presentazione. Ah, riattivo il microfono, eh, grazie Marco, grazie Angelo, è stato davvero un momento divertente, molte cose sinceramente non me le aspettavo, per esempio Ciro il grande, <ride> il, cilindro, il cilindro di Ciro non lo conoscevo. E, e anche della, della dichiarazione universale sullo spazio, nello spazio, insomma è stato bello apprendere queste cose. Eh, allora, non so se eh, Cristina, Leggio, Gianmarco Proietti eh, vogliono non so, aggiungere eh, qualcosa a, a quello che abbiamo, che abbiamo detto, a quello che abbiamo. Visto e a come abbiamo giocato, e abbiamo visto che c'è la possibilità attraverso strumenti digitali eh, di appunto di, di imparare anche divertendosi. E in questo caso l'abbiamo fatto proprio eh, sui diritti. Non so, posso aggiungere qualcosa? Eh, è evidente che gli strumenti oggi sono tanti, sono davvero tanti, ne ha accennato Marco a Mentimeter, a out, ci sono tante, tante applicazioni, tante possibilità. Chiaramente lo strumento non è mai né buono né cattivo, eh, né, ma ha bisogno sempre della mediazione perché diventi per trasformarlo in uno strumento educativo e quindi anche e, e mediazione evidente, no, c'era stata una struttura, una regia che aveva costruito le domande, l'aveva aveva fatte in un certo modo, c'era l'approfondimento di Angelo conseguente, cioè c'era la volontà eh, di, di, di offrire un messaggio attraverso il gioco e questo, chi offre questo messaggio è sempre un educatore o l'insegnante o il professionista. Noi questo abbiamo bisogno di arricchire la scuola, cioè non di eh, cancellare la presenza e eh, rassicurare dell'educatore ma rassicurarla la, eh, sostenerla anche attraverso l'uso di nuovi mezzi chiaramente dobbiamo avere tutti la, la capacità e non è facile eh, di saperci reinventare. reinventare come professionisti, come educatori, come insegnanti quindi di, di, non, di non cedere alla tentazione che è rassicurante da un lato ma è deleteria dal punto di vista educativo del si è sempre fatto così eh, cioè perché? Perché i ragazzi sono sempre diversi, è una generazione sempre nuova. Ieri dicevamo, mh, parlando proprio di, di, di didattica digitale, noi abbiamo di fronte una generazione di nativi digitali, che non vuol dire che siano esperti di digitale. Il di, io sono nativo italiano ma non parlo e non scrivo come Umberto Eco, questo è l'esempio classico. Eh, l'essere le, le, però inseriti in un contesto che è completamente nuovo vuol dire che necessita di una struttura, di una comunità educativa che sia dentro quel contesto, non sia invece non crea invece una monade che quel contesto lo, lo addirittura lo, lo scansa, lo ignora perché diventiamo, o parliamo poi da soli, non troviamo più l'ascolto cioè dobbiamo, dobbiamo per educare anche al diritto il mondo degli adulti deve, deve, deve innamorarsi, deve piacere a noi devono piacere le cose che piacciono ai ragazzi. Eh, se, non, se non facciamo questo passaggio non, deve, non riusciamo a creare educazione e quindi non, non, non rispondiamo come adulti al diritto all'educazione che hanno i ragazzi, perché non, è un, non, non, non esiste un'educazione buona. Noi, I ragazzi hanno diritto a un'educazione di qualità, tutti, non, non a qualcosa di improvvisato, non a qualcosa del, di non studiato, di si è sempre fatto così. E quindi perché cambiare? Eh, e cambiamo perché i ragazzi cambiano e cambiano i contesti, e cambiano le società e oggi mai come la pandemia ci ha eh, insegnato che tutto è molto fragile le nostre certezze, i nostri costumi, i nostri modi di fare sono fragilissimi eh, e basta un microscopico virus a cambiare il mondo completamente e, e quindi oggi noi dobbiamo creare delle strutture partecipare eh, tutti perché i cambiamenti si fanno insieme non si possono fare da soli o solo una piccola parte se no non lo sono, non li creiamo creiamo soltanto dei fuochi di carta eh, dobbiamo lavorare insieme per sostenere questa, questa nuova progettualità perfetto, grazie, grazie Gianmarco eh, e eh, non so ora a proposito proprio di questo supporto che comunque deve provenire sia dall'amministrazione pubblica, dagli educatori eh, ecco mi, mi domando e domando a Uh, ad Angelo uh, e poi a Marco in che modo uh, Polygonal, cioè quali sono i, pro, i progetti uh, messi in piedi da Polygonal che vanno in questa direzione. Quindi se ci potete fare degli esempi più uh, concreti uh, di, come, uh, di come si è agito. Sì, molto, molto volentieri. Allora, eh, prima di, eh, di accennare ai progetti che come associazione stiamo portando avanti sul tema dei diritti dell'infanzia, penso che sia utile, eh, visto l'anno che eh, sta finendo, ma quello che, che è successo, penso che sia utile anche eh, fare un pic, un, una breve eh, sintesi eh, della, della situazione che eh, noi come associazione, com, come associazioni, eh, come eh, istituzioni abbiamo dovuto eh, affrontare eh, nel, eh, riguardo il tema dei diritti, eh, diritti dell'infanzia, perché molto spesso eh, parliamo, de, eh, di pandemie, parliamo della pandemia che ha danneggiato i bambini solo marginalmente tra virgolette, dal punto di vista sanitario, eh, ma spesso eh, ci si dimentica del fatto che eh, i ragazzi sono stati protagonisti eh, di, di un anno, di un 2020, dove eh, la didattica era a singhiozzo, a volte era a distanza, a volte era, eh, dal, a volte era dal vivo. E molto, spe e molto spesso eh, parto: eh, allora eh, conviene eh, cito subito eh, un rapporto, cito il rapporto di Save the Children, eh, riscriviamo il futuro. Eh, nel corso uh, del lockdown, quello di marzo-aprile, ehm, si è riscontrato un aumento dei problemi riguardo il eh, diritto all'istruzione e non solo. Il 12,7% dei bambini non, è, eh, non, ha, um, non ha avuto modo di eh, usufruire della didattica a distanza. Eh, molte famiglie si sono ritrovate con un, eh, una dotazione tecnologica al di sotto delle loro necessità. Per dire, una famiglia dove ci sono tre fratelli si ritrovavano o con un computer o uno smartphone con uno smartphone e poco più. E questo eh, possiamo immaginare che cosa significa affrontare la didattica a distanza in questo modo. Poi, se è vero che eh, la, la pandemia dal punto di vista sanitario solo marginalmente ha coinvolto eh, i bambini, eh, è anche vero che i bambini hanno subito eh, dei danni dal punto di vista psicologico, caratteriale, ci sono stati problemi di sonno, è aumentata, eh, aumentata l'irritabilità in molti di loro. E quindi ecco eh, l'attività di poligonale è stata innanzitutto un prendere consapevolezza e coscienza della situazione che si andava creando e allo stesso tempo è stato un prendere coscienza del fatto che eh, intervenire oggi significa eh, cercare di prevenire eh, il più possibile eh, ulteriori eh, conseguenze negative eh, post pandemiche eh, su quella fascia di, eh, di popolazione in tal senso eh, mi piace eh, ricordare che eh, il Poligonal si è mossa lungo due direttrici: eh, la prima, quella eh, di, di implementare le attività che già faceva sul tema, e la seconda direttrice, quella di investire le proprie energie anche su nuovi progetti, eh, come il centro estivo Energy Fun che abbiamo fatto con eh, un'associazione eh, sportiva della, del posto, della città eh, di Coli, la SD eh, Gimnastica Iuria. Eh, spendo qualche parola eh, soprattutto sul centro estivo perché lì alla fine si raccolgono un po' tutti i nostri progetti, quello che eh, abbiamo fatto nel corso di, eh, di questi anni. Il centro estivo eh, nasce eh, nel, in estate, eh, si sviluppa in due momenti, il periodo di eh, luglio-agosto e il periodo della seconda metà di settembre. Nel corso di, eh, di questo centro estivo eh, abbiamo, portato, abbiamo fatto vivere ai bambini diversi luoghi del paese, il monumento naturale Lago di Giulianello, e quindi lì abbiamo fatto eh, delle attività con uno sfondo eh, naturalistico, siamo stati, eh, abbiamo fatto più volte passeggiate al centro storico della, della comunità di Giulianello con eh, relative attività culturali, abbiamo, abbiamo fatto attività all'impianto all sportivo locale e poi nel mese di settembre abbiamo concentrato le attività nell'impianto eh, sportivo di Stozza, quello l'impianto sportivo principale della città di Cori, e abbiamo ehm, fatto delle attività eh, lungo le strade lungo le vie del eh, lungo le vie del paese così eh, divertendosi affermando anche l'articolo 31 della convenzione eh, internazionale sui diritti dell'infanzia eh, che secondo la i bambini eh, al tempo libero allo svago allo svago quindi a momenti di, eh, a momenti di ristoro eh, abbiamo eh, coinvolto i ragazzi in, in una serie di attività divertenti e formative dal punto di vista naturalistico, culturale, eh, sportivo. Tra eh, le tante eh, attività eh, ce n'è una che si è sviluppata soprattutto con il secondo centro estivo, quello di, di settembre, eh, che di fatto li ha visti protagonisti in prima persona, i bambini, per un progetto comunitario, per un progetto eh, collettivo. Questo progetto si chiama Pedibus. Uh, come dice il nome, si tratta di, di uno scuolabus che anziché andare a motore si muove con uh, le gambe dei bambini e che permette ai partecipanti di uh, andare a scuola in uh, completa sicurezza e in piena autonomia uh, tutti i giorni. E, mh, I bambini eh, sono stati eh, molto contenti, si sono, si sono divertiti perché alla fine sono stati eh, protagonisti della costruzione di questo progetto, hanno, fatto, eh, hanno costruito le, le fermate, li abbiamo accompagnati per le vie del paese per, eh, per, per eh, costruire eh, le linee del, del pedibus e hanno avuto modo di costruire nuove relazioni sociali, di apprendere eh, qualcosa dal punto di vista del, dell'ecologia perché eh, si può andare a scuola. Si, si scopre che si può andare a scuola anche eh, da soli, a piedi, senza necessità eh, di essere motorizzati. Eh, Beh, Angelo. Prima, eh, ecco, prima di concludere mi farebbe, se siete d'accordo, sì, eh, faccio una vedere una un minuto, un minuto e mezzo di questa idea. Eh, tramite video so facciamo, no, no, Angelo non so se facciamo in tempo a vedere il video eh, perché comunque ci troviamo proprio nella fase conclusiva del, dell'incontro eh, quindi ecco proprio brevemente eh, brevemente poi voglio fare altre eh, domande al, ai, agli assessori anche eh, brevemente quindi questo che cosa significa per esempio Marco eh, rivivere, eh, rivivere eh, alcuni ehm, cioè rendere consapevoli i bambini, i, i diciamo i più giovani del, del, del proprio territorio, del, delle proprie relazioni, ecco. Anche questo è importante sì. Eh, sì. per la crisi però con l'utilizzo di strumenti digitali, perché quello che eh, abbiamo fatto è l'utilizzo quindi del coding eh, che sarà obbligatorio dal 2022 all'interno della scuola italiana, quindi programmazione base. Dall'altra abbiamo anche curato, abbiamo una piattaforma educativa gratuita con sei corsi, quindi dati aperti, educazione digitale di base, che sono sia per giovani sia per eh, per adulti o per anziani eh, nonché impatto giovanile la posso far vedere al volo nonché abbiamo sviluppato una, una app scusate, per Android e iOS per eh, giocare e nel frattempo apprendere strumenti di policy, fundraising eh, ehm, dialogo partecipativo adesso ve le faccio vedere così non parlo ma come diceva uno dei grandi maestri della, eh, della letteratura show don't tell quindi mostra e non eh, parlare quindi vi faccio, uh, vi faccio vedere, insomma, questo qui riuscite a vedere? No. E eh, Angelo, per cortesia, aggiungi lo stream. Sì, sì, grazie. Sì, sì, sì. Ok, ora. Allora. Ok, quindi questa qui eh, si è un'app si chiama Youth Pact. quindi 5 sono mini, mini giochi, come vedete, eh, sviluppato in open, so quindi open source, quindi è possibile anche su GitHub per chi in è informatico sa di cosa parlo, eh, quindi è possibile scaricare il codice online, ci sono eh, le istruzioni sulla i e ci sono insomma le, i, vari, eh, i, i vari mini piattaforma. Eh, vi faccio vedere... Eh, poi tra l'altro eh, anche all'interno della, della mia condivisione e anche la piattaforma eh, di, eh, del, di apprendimento insomma, che abbiamo sviluppato, Angelo per cortesia aggiungi sempre il... Eh, il allora, sì, sì, la... velocemente... velocemente... sì, sì velocissimamente. Ecco, faccio veramente vedere direttamente i corsi, è possibile accedere, quindi dialogazione dell'impatto sui comitati locali, animatori digitali, uguaglianza di genere e l'associazionismo con strumenti concreti di analisi, eccetera, quindi tutto perfettamente gratuito e, e sviluppato all'interno, ve lo faccio vedere veramente al volo. Eh, come, come si mostra, giusto per, scusate, la, la, la, la, la parte della privacy, quindi si accede ed è gratuito, quindi attività come faccio, sto facendo vedere un esempio, processo digitale organizzativo, approccio analisi di genere, violenza basata del genere, eccetera, quindi all'interno delle associazioni, ma ci sono tanti altri strumenti, per esempio educazione digitale eh, finanziaria, che abbiamo sviluppato, insomma, per sempre su questa piattaforma poligonal.ngo slash m o o d l Quindi, Angelo, se puoi metterla anche in sovraimpressione, niente. Quindi, questo qui, <ride> grazie. Insomma, per la sintesi, grazie per la sintesi, eh, allora, eh, okay, abbiamo visto come eh, associazioni eh, siano di supporto, altre organizzazioni di supporto, tra l'altro abbiamo eh, collaborato in questo evento anche con, con altre, eh, altre associazioni del, del territorio. Allora io tornerei un attimo eh, per, per chiudere eh, al, al, al tema, Uh, dei, dei diritti umani in generale e chiedo al, uh, agli assessori uh, perché è importante ricordare uh, queste, questa data e perché è importante ricordarla ogni anno uh, e poi non so, ricollegandomi un po' al, um, al, a quello che, uh, che si diceva prima um, immagino che questi problemi di cui ha, ci ha parlato Angelo siano stati riscontrati anche dai bambini, quindi se, eh, nel, se durante i consigli, gli incontri uh, siano emerse eh, le problematiche eh, legate per esempio alla didattica eh, a distanza. Eh, ecco, quindi sono due domande. Eh, magari, eh, ecco, se volete prendere la parola, Cristina, eh, se, se vuoi. Sì, volentieri. Allora, eh, rispondo alla seconda e poi alla prima. Sì, eh, i bambini hanno all'interno dell'attività del Consiglio eh, hanno condiviso con noi delle criticità legate non tanto all'attività didattica ma quanto alla difficoltà che oggi vivono in questa modalità a distanza di potersi confrontare con altri bambini oltre a quelli che sono strettamente quelli con cui si incontrano nello schermo perché sono nella stessa classe tant'è che ci hanno fatto una richiesta e stiamo cercando anche insieme di capire come poterla eh, insomma poter dare seguito che è quella di costruire con questi nuovi strumenti, perché ne abbiamo tanti, delle, di, delle sorte di giardini virtuali, cioè dei luoghi dove non guidati da un insegnante, non incontrandosi per fare delle cose o per seguire delle lezioni, ma dove possano veramente confrontarsi e anche raccontarsi un'altra eh, un critica diciamo così, che spesso i bambini muovono in questo momento agli adulti e agli educatori adulti è non abbiamo spazio per dirci per raccontarci, per poterci esprimere eh, gli strumenti sono molti lo abbiamo visto, lo dicevate voi lo diceva Gianmarco prima non siamo privi di eh, diciamo così, armi da poter utilizzare in questa strana eh, battaglia nella quale siamo oggi ma dobbiamo essere bravi a chiederci realmente a cosa ci devono servire. Da una parte sicuramente a trasmettere dei contenuti, ma tanto oggi a costruire e a dare forma a quel sistema di relazioni che è essenziale per tutti noi, ma è essenziale in particolare per chi si trova nella fase proprio in cui costruisce la propria identità, la propria identità come persona, ma anche come membro di una comunità. E quindi queste sono le focalizzazioni, difficilmente i bambini ci dicono non sono riuscito a imparare una cosa nuova, no? perché questa è un'esperienza quotidiana, ma ci chiedono fortemente di impegnarci per lavorare e costruire spazi di relazione, occasioni di confronto, luoghi di esperienza, che è poi insomma, il tema sul quale ci dobbiamo eh, sicuramente impegnare tutti. E rispetto a perché eh, è importante ogni anno celebrare questa giornata, ancora una volta per portare l'attenzione, torno sempre alle parole dei bambini e delle bambine del Consiglio che durante eh, la giornata del 20 novembre hanno voluto scrivere una lettera alla città un po' rimproverando gli adulti perché dice voi non ve lo ricordate che noi abbiamo dei diritti e quindi c'è un momento in cui è importante tornare a fare il punto e in quella lettera loro scrivono agli adulti della città noi siamo potenti come voi perché come voi abbiamo dei diritti e questo tema della potenza eh, che è legata ai diritti, penso sia un po' la, come dire, eh, il, il pensiero che penso, al, al termine di ogni giornata celebrativa, eh, cele noi siamo fatti anche di... Siamo, eh, comunità rituali, abbiamo anche bisogno dei rituali, dei momenti di incontro eh. delle celebrazioni per rivivere e risperimentare la forza di quello che per noi è importante quindi oltre ad essere delle giornate nelle quali ci diciamo cosa c'è ancora da fare penso siano anche altrettanto importanti come giornate nelle quali ricordarci il potere di trasformazione e di umanità che la conoscenza e l'applicazione dei diritti hanno nelle nostre vite perfetto, grazie grazie l'assessore eh, no, Proietti eh, vuole aggiungere qualcosa? Eh. No, sicuramente nel senso che eh, eh, Giorgio Lapira, eh, il sindaco santo, scrittore della Costituzione, però partendo dalle città, raccontava come il... Nel, scriveva, nel, faceva scrivere nell'articolo no, del... Io, sì. Sì, che mio figlio qui, piccolino, <ride> eh, faceva scrivere nella, nella Costituzione proprio lui che la Repubblica riconosce no, il diritto, eh, i diritti umani fondamentali, riconos si riconosce quello che già c'è. Non si, non si inventa nulla una cosa, neanche la nostra costituzione allora noi dobbiamo partire da questo presupposto, dobbiamo continuamente sforzarci di riconoscere i diritti dei ragazzi, di guardarli oltre di guardare anche quello che sono fondamentalmente le loro, le loro istanze vi dico soltanto una piccola cosa perché è proprio di cronaca ehm, si è sbandierato anche nei giornali locali oggi eh, la, il successo delle forze dell'ordine che hanno preso alcuni ragazzi eh, che avevano messo a suo quadro, lanciato istintori eh, nel, nel, nel parco eh, come un elemento, ecco, abbiamo preso il criminale eh, eh, io l'ho letto, quella notizia con una grande amarezza, perché io credo che ci sia una, non voglio togliere le responsabilità al singolo ragazzo che fa qualcosa di sbagliato ci mancherebbe altro, di imparare a crescere su questo, ma c'è una comunità lì che deve interrogarsi sempre perché se i nostri ragazzi arrivano a questo, c'è sempre anche una corresponsabilità del mondo degli adulti. Ecco, io credo che questo sia il modo di poter eh, leggere anche la quotidianità, interrogarci, fare in modo che agire in forma preventiva e non, e non delegare alla dinamica repressiva che immagino e come amministratore eh, c'è anche, non può esimerci, però fondamentalmente no, dobbiamo lavorare in una forma preventiva per i nostri studenti, i nostri ragazzi, i nostri bambini. E credo che anche discutere insieme e poter tentare inesorabilmente di riconoscere il diritto, anche il diritto all'errore, anche il diritto all'errore eh, eh, ci, ci, ci aiuti a costruire una città migliore, lo dico senza retorica. Perfetto, eh, grazie, grazie davvero per, per gli interventi, eh, noi purtroppo eh, dobbiamo, dobbiamo chiudere, eh, so che avremmo <ride> eh, voluto eh, rimanere e parlare ancora eh, di tutto, in realtà c'era… Uh, c'erano ancora altre uh, cose di cui, uh, di cui parlare uh, mh, mi ricordavano uh, per esempio uh, un, un esperimento uh, diciamo dell'esperienza di Latina con l'ABSUS uh, che uh, può essere di esempio per tanti altri comuni c'era una, una domanda dal, dal pubblico uh, ora proprio, mh, non so Cristina proprio una, 30 secondi per dire qualcosa su questo L'esperienza di Lapsus è l'esperienza dell'amministrazione condivisa che vuol dire, un po' come accennava prima Gianmarco, il cambio di paradigma dove da monadi, eh, cittadini, scuole, istituzioni, imprese, associazioni, ognuno che agisce nel proprio spazio si lavora come una comunità corresponsabile. Eh, parliamo quindi di eh, una serie di esperienze in città che si costruiscono proprio in questa interazione tra istituzione e comunità per eh, l'interesse generale quindi si può riguardare la cura di spazi verdi, può riguardare la cura del diritto all'educazione può riguardare tantissime altre esperienze che stiamo facendo in città faccio un esempio su tutti, oggi il comune di Latina ha sottoscritto perché si tratta proprio di progetti e accordi che si sottoscrivono tra istituzione e comunità, abbiamo sottoscritto uno degli ultimi patti di collaborazione che è questo accordo formale tra istituzione e comunità per raggiungere obiettivi di inter interesse generale con un gruppo molto folto, sono circa 70 professionisti del benessere psicologico che si sono messi a disposizione in questo momento di emergenza della città per proporre progetti e incontri eh, che aiutino in ogni fascia d'età, quindi anche per i bambini e per gli adolescenti, l'elaborazione di questo strano momento che stiamo vivendo, proprio in un'ottica rivoluzionata di collaborazione stretta e corresponsabilità eh, sulla cura della comunità e sì senza dubbio può essere un esempio non lo fa solo Latina lo fanno tantissime città mm -hmm. in Italia e torno a dire sono nuovi modelli con i quali le città la trasformazione delle istituzioni e anche la trasformazione delle comunità nel modo in cui vogliamo stare insieme in cui vogliamo costruire il nostro vivere negli stessi luoghi se come diciamo fazioni o come eh, no eh, in qualche modo Modo antagonisti che si recriminano esatto. cose non fatte o aspettative non risolte o se vogliamo davvero come si sta facendo in tante situazioni sederci insieme intorno a tavoli sempre più grandi come dice la nostra assessore ai servizi sociali per costruire risposte condivise e sostenere insieme il peso delle difficoltà ottimo ottimo credo che su queste su queste parole Ora ci, ci possiamo lasciare, eh, e io davvero ringrazio, ringrazio tutti voi per essere intervenuti, eh, Assessore Gianmarco Proietti, Assessora Cristina Leggio, Marco De Cave e Angelo Cioeta di APS Poligonal, ma ringrazio a nome del, del collettivo Primo Contatto mh, il, il Comune di Latina per eh, per aver organizzato una settimana eh, così, così importante eh, l'assessore eh, di Francia per averci eh, comunque dato l'opportunità di coprogettare eh, un, un percorso che è appunto eh, questo e che eh, speriamo ovviamente di portare, di portare avanti insieme con, con tutti, eh, anche con tutte le persone che sono intervenute. Eh, grazie ancora. E Grazie Ci grazie, a grazie. Voi. grazie, a presto, buona giornata buona domenica. a voi. Buona domenica. Ciao. Buona domenica a tutti. Grazie, buongiorno.